Non è il solito talk show. Non è il solito dibattito politico. Non è il solito programma di magia. Non è neppure il solito programma musicale. Dopo le dirette, le più viste e commentate, sulle elezioni regionali in Sicilia, Salvo Mandara, reporter per caso, presenta la TV a 5 Stelle. Mercoledì, ore 21.30. In diretta sui canali di Salvo Mandara e su La Fornace TV. La Fornace TV, sforniamo grandi, momenti di televisione.